Comprendo soldi, amè, io comprendo che dia, però ci sono anche rimasto male, Bombe, ovviamente non no, c'è no, problema, io lo ammetto, che sono al il podcast, eh mia nonna, sono al centro podcast, facciare, no, no, non molla, non molla, non faccio fare non nonna, no, no, no, no, no, saluta no. Ma Ma no, no, ]다. no, no, non soul. Non soul. Non no, <risi> no, no, non soul. Non non soul. Soul. Non non